Paolo, Pavia, vai, Paolo. Sì, eh, buonasera, Cruciani. Dimmi. Eh, sono un medico di terapia intensiva e sto andando a fare la notte. Dove? A Pavia? Ah, no. no, lavoro nel Basso Piemonte in zona Rossa. Mm, dimmi. E, e niente, volevo spiegare un po' com'è questa infezione. Dimmi. Allora, io mi, mi occupo di ventilazione. Ecco, lo spieghi bene, perché qualcuno dice che è una semplice influenza anche in questa trasmissione. Perché tu non l'ha sempre non bravo. Non è una semplice influenza. Perché mi occupo di ventilazione da più di dieci anni. Non abbiamo mai visto dei polmoni così, mai. Sono polmoni distrutti. Allora, eh, sembra che siano polmoni quasi da intossicazione chimica. Sì non hanno, hanno, pochissimi risultati alla terapia intensiva ventilatoria invasiva, pochissimi. La maggior parte eh, purtroppo muore, la maggior parte. Anche di, quelli che arrivano, di quelli che arrivano in che condizioni? Ecco, è questo il non problema. Non ho in terapia, in terapia intensiva quante persone muoiono, su, siamo su 100 ricoverati da te? Quanti ne sono morti? 100... Eh, 100 ricoverati diciamo il 90%, mm. perché il problema è che è un'infezione che deve essere presa subito, le disposizioni che hanno dato di stare a casa, di chiamare il medico di base mm. e di curare la febbre a casa è una, posso dirlo, una grande stronzata i risultati migliori li certo. abbiamo ottenuti con la terapia precoce, certo nel senso voglio sapere una cosa te, giochi... Paolo. Scusami, c'è una grande polemica in queste ore sulla mm. eh, cercando le origini del disastro, sull'impreparazione sull del personale medico a un evento di questo tipo. Hai avuto l'impressione? No, no. no no no assolutamente noi non l'impreparazione singolare eh, della persona singola che non sono state del sistema, date del, del sistema, sistema le istruzioni giuste eh. eccetera eccetera no, cioè, e, infatti, persone, so. e molte persone sono andate esatto. anche in condizioni, in condizioni mm. eh, ci sono moltissimi esatto. infettati tra il personale medico cosa che non c'è in nessun paese questo è il punto esatto perché eh, all'inizio eh, all noi non eravamo stati informati Beh, e è, sul, tipo di, sul tipo di gravità e eh, abbiamo avuto io stesso, eh, che ho fatto già due tamponi, ho trattato delle persone che eh, non si sapevano fossero positivi eh, e ci siamo presentati in urgenza senza i presidi No lo vedi? Cioè praticamente sei, praticamente sei quasi un miracolato in questa situazione se sei ancora negativo Fermo là, fermo là, fermo là, fermo là, fermo là, fermo là.